Amici di Politicamente Scorretto, siamo qui con Lorenzo Fazio, eh, direttore della casa editrice Chiare Lettere. Oggi lei è qui per ricordare il grandissimo Andrea Camilleri. Volevo chiederle, cos'è che aveva di diverso questo autore dagli altri? Ma eh, Come si è accennato prima, la capacità di unire alto e basso, impegno eh, etico e leggerezza, ironia. E non, è, non, non sono cose così facili da mettere insieme e, e questo lo si vedeva anche parlandogli perché parlandogli trasmetteva una, intanto una serenità, una calma che è la calma dei forti è la calma delle persone che hanno dei valori molto, molto forti che arrivano da lontano e quindi possono essere molto convincenti, convincenti soprattutto con i giovani, perché lui si rivolgeva molto spesso ai giovani senza essere giovanelistico, ma con argomenti che davano ai giovani la possibilità di avere una loro responsabilità e un loro ruolo. Ecco, riconosceva agli altri un ruolo, non era lo scrittore pieno di sego, centrato, no, era una persona che era protesa verso gli altri. Sarà mai un nuovo Andrea Camilleri secondo lei? No, assolutamente, è unico, unico per, per lo stile, perché il suo stile è assolutamente unico per l'uso dei dialetti, perché lui teneva moltissimo, lui non parlava soltanto del siciliano, lui insisteva moltissimo su il fatto che gli italiani hanno questa caratteristica di usare moltissimi dialetti e quindi valorizzare anche questo aspetto nella scrittura è importantissimo. Lui addirittura diceva una volta che traduceva dal siciliano in italiano. Ecco, questo è molto divertente. No? Ecco, invece, cambiamo discorso, volevo chiedere che cosa ne pensa nel complesso di questa iniziativa, di questa manifestazione di, polit di Politicamente Scorretto organizzata dal Comune di Casalecchio? Ma benissimo, Politicamente Scorretto mi, mi piace eh, come... come modo di, di, di presentare quello che appunto si parla di Camilleri si parla della dranga si parla dei problemi che ci sono oggi e che sono da affrontare con quella libertà che a volte ecco può diventare anche politicamente scorretta però eh, ci vuole ecco un po quello che diceva anche Camilleri che l'artista è la persona che riesce sempre un po ad avere diciamo la testa girata da un'altra parte ecco per poter anche dire trovare le parole che magari altri non riescono a trovare per dire quello che ci sta succedendo a volte non abbiamo la capacità di dire quello che vediamo che abbiamo davanti agli occhi e non riusciamo a dirlo perché non abbiamo le parole giuste okay, ultimissima domanda, volevo chiederle volevo parlare un secondo della sua casa editrice volevo sapere i progetti futuri eh, che, farete, che andrete ad affrontare nei prossimi mesi ma, eh, dunque, io penso che, eh, i tempi, visto i tempi che corrono, bisogna insistere sulle eh, nuove generazioni. Eh, tanto più se si parla di voto ai sedicenni, dobbiamo dare garantire alle persone che andranno a votare e che poi diventeranno classe dirigente domani. Eh, garantire degli strumenti perché queste persone si possano orientare e quindi stiamo pensando il prossimo, a partire dal prossimo anno a una eh, collana proprio dedicata alle scuole e anche in coincidenza del, del ritorno dell'educazione civica e l'educazione ambientale nelle scuole, quindi ecco, prepariamoci a questa, questa cosa che è una svolta importante e, e noi ecco, ci teniamo moltissimo ad affiancare eh, i libri di denuncia, di inchieste, anche dei libri per i ragazzi con proprio i fondamenti a partire dalla Costituzione e poi tutti i problemi che sono le questioni che sono legate alla vita quotidiana. Ha okay. allora, appena detto una cosa molto importante, assolutamente ce n'è un gran bisogno, specialmente fra gli adolescenti. Niente, la ringraziamo per aver risposto alle nostre domande e continuate a seguire Politicamente Scorretto. Grazie.